Dal Lagos ci siamo poi spostati alla volta di Siviglia, anche questa volta col bus perché non ci sono eh, treni per andare a Siviglia. State molto attenti a scegliere la destinazione perché il bus può arrivare sia a Plaza de Armas che alla stazione dei treni di Santa Justa. Okay? Eh, perché se voi selezionate Santa Justa, il bus eh, vi calcolerà 6 ore e mezzo di viaggio o 6 ore mentre Plaza de Arma, qua 3 eh, e mezzo voi vi chiederete perché per una banalità che eh, il bus una volta arrivato a Plaza de Armas eh, si ferma e sta fermo due ore prima di ripartire, quindi non è che è finito il viaggio, voi potete anche ripartire, ma dovete stare due ore lì fermi, cosa che non vi consigliamo. Un consiglio su dove prendere casa, noi l'abbiamo presa nella zona nord rispetto al centro, sinceramente questo è un pochino lontano dal centro o comunque dalle principali attrazioni. Ed ecco la casita suave suavecita di Siviglia, si entra c'è questo ingresso salotto. Poi c'è Jimmy in cucina, mi ha appena fatto la spesa quindi sta mettendo via Questa è la cucina, bella grande, qui non è così buio, si può aprire Lavatrice, qui sotto il forno, fornello Qui c'è dis... no. il freezer con la dispensa Qui c'è il frigo con i bicchieri quindi qui c'è uno specchio che è lo specchio che io ho sempre voluto nella mia vita Che chiedo da anni a mia mamma ma che non mi vuole regalare Hint hint No scherzo E <ride> qui c'è il bagno Pulito Suave, suave sito, <ride> E là sopra Mi tocca pure salire Non so io come non farò morire durante la mia notte che devo andare in bagno C'è la cama il letto con annesso nel refrigeratore perché qui si muore di caldo. La scorsa mi ha fatto tipo 50 gradi. Bene, no, non non dico. 49 quindi, tipo 50. E basta. Questa è la nostra casina di Siviglia per i prossimi tre giorni. E qui la caffettiera, c'è. Dopo cinque giorni senza caffè, tutto quello che volete. Grazie. Noi vi consigliamo di prenderla più nella zona centrale dove c'è più vita, dove comunque è tutto è raggiungibile a piedi perché a Siviglia al contrario delle altre città abbiamo preferito spostarci a piedi per il centro magari la sera, il pomeriggio così mentre quando abbiamo voluto visitare più monumenti perché è molto monumentale abbiamo affittato delle biciclette per quattro ore la bicicletta un giorno intero affittata costava sulle 15 euro o 12 o 15 euro quindi non tantissimo ed è molto conveniente ed è molto comoda e la città è strutturata molto bene per le biciclette perché ci sono proprio dei percorsi guidati che ti portano a fare un percorso e ti portano alle diverse eh, attrazioni principali della città, quindi è davvero ottimo. Arrivati a Siviglia inizia il nostro tour, ma siamo un pochino, non so, straniti per due motivi. Uno è tutto chiuso, è giovedì, quindi dovrebbe essere tutto aperto, però secondo me, questo lo stavo per dire, è perché siamo a metà agosto e a metà agosto i negozi vanno in ferie Quindi, boh, questo sarà un motivo E due Ci siamo solo cui? noi a Sveglia, solo noi E due perché tra il Portogallo e la Spagna c'è un'ora di differenza Quindi adesso non riusciamo a capire No, no, mai si è capito eh, wow, wow, Quindi wow, wow, wow, wow. C'è un problema, siamo al bivio andiamo? Jimmy tira fuori il navigatore invece di guardare in giro. Il mio figlio Dai tira fuori il navigatore navigator Dobbiamo mi andare dici. di là Aspetta aspetta aspetta Comunque stavo dicendo che um, abbiamo fatto un po' di confusione per capire Che esattamente che ore fossero Ce l'abbiamo fatta alla fine abbiamo mangiato alle 3 quando dovevano essere le 2 adesso non sono le sei e mezza quando dovrebbero essere le 5 e mezza tutto a posto Adesso incominciamo a visitare Siviglia, di là ho sbagliato, ci aspetta una cena spagnola che non vedo l'ora perché i piatti tipici del Portogallo erano pesce alla griglia, quindi niente di particolare, invece gli spagnoli sono bravissimi. Jimmy sei un disastro, alla fine ho sempre ragione come sconsigliato andare ad agosto sinceramente perché è tutto chiuso le cose principali sono oltre la cattedrale al <ride> oltre al caldo di 50 gradi le cose principali sono la cattedrale con la torre di giralda i giardini di alcazar di cui si paga l'ingresso ma per gli studenti sono solo 2 euro e se volete visitare la parte alta di questo palazzo sono 4 euro 50. noi non l'abbiamo fatto ma io ve lo consiglierei perché bueno. non abbiamo avuto tempo, ma se no l'avremmo sicuramente fatto. Molto caratteristico e imperdibile è lo spettacolo di Flamenco, che ve lo venderanno a diversi prezzi. Il più conveniente che troverete sarà quello a 38 euro col calice di vino, ma noi l'abbiamo trovato al Museo del Flamenco per un'ora, prezzo studenti, 14 euro. Prezzo normale mi pareva 20 comunque. Ed è molto caratteristico, a me personalmente non è piaciuto granché. Mi è sembrato un po' triste, però quello è... <ride> Comunque andate assolutamente a vederlo al museo perché in tutti i localini privati dove magari fate come ha detto Silvia la bevuta o potete anche mangiare addirittura eh, costa davvero tanto. Poi può essere più allegro può essere più bello ma l'importante è fare l'esperienza e mm, goderselo quindi andate al museo così riuscite a spendere poco e a godervelo e poi se non vi piace vabbè. Poi altre attrazioni sono a Piazza di Spagna Poi noi con la bici abbiamo raggiunto anche il centro di cultura e la zona Expo Zona Expo se non avete tempo non andate assolutamente a vederla È un'area totalmente abbandonata a se stessa e Quindi non ne vale la pena Carina da vedere però sembra quasi la scena di un film quindi il del crimine Ecco quindi se non avete tempo non vi preoccupate perché non vi perdete niente dove mangiare? Allora, noi abbiamo avuto sfortuna, era un po' tutto chiuso, ma di tipico spagnolo troverete ovunque, state sempre attenti ai localini turistici, quelli con menù fuori che vi attraggono, insomma. Noi siamo stati in un locale tutto senza glutine, visto il mio problema, chiamato Che Tapeo diciamo che era un po' una baracchina, non gli avresti dato un euro. Bruttino come ristorante, però mi faceva tutto senza glutine. Lui era celiaco. Io stava bene, mi ha fatto un hamburger fantastico. La paella che non c'era tanto pesce, però, dettagli. Il riso stati bene. del pesce, via. Siamo eh, stati... la sorpresa più bella del locale. Il pane! Oh, brava! Ah. Fanno un pane fatto da loro senza glutine, alto così, non lo so, fantastico. Una cosa importante da sapere è che è stato imposto a tutti i ristoranti di avere un menù a parte con la lista degli allergeni, avranno un menù con i vari simbolini. Questo è fantastico per chi ha le varie intolleranze, diciamo che invece per il glutine è un po' più complicato soprattutto per chi ha problemi anche con le cross contaminazioni. Perché sì, so che quel piatto è senza glutine ma non sono sicura delle contaminazioni. Però per le, tutte le altre intolleranze chiedete sempre il menù a parte. Start fallin', fallin', fallin', cause you start falling, falling, falling Marco, noi siamo Quello gli intoccabili e voi ci avete rotto. rotto. Voi vi chiamate, vi chiamate grandi, grandi ma vi pisciate ci sotto. sotto. Ci avete rotto, non <ride> no siamo più. più. Terminata purtroppo la vacanza da Siviglia Centro all'aeroporto: eh, il mezzo migliore e forse anche l'unico è il bus EA se andate su internet eh, ci sono in modo molto dettagliato tutte le fermate e potete scegliere qual è per voi la migliore sono 4 euro il biglietto solo andata Ed è comodissimo Perché lascia, molto, cioè, lascia lì davanti all'aeroporto Quindi E sono 40 minuti In quanto nel centro città ci sono tante fermate E poi c'è un tratto di autostrada Quindi eh, per quello ci vuole una quarantina di minuti E il biglietto si fa sul bus Non si acquista da nessun'altra parte Volevamo concludere questo video Facendo una breve riflessione Con le differenze che abbiamo trovato Tra Airbnb e Booking Abbiamo preso gli appartamenti di Lisbona e Siviglia con Airbnb, mentre quello di Lagos su Booking. Diciamo che sono un po' due mondi. Airbnb è molto più personale, hai il contatto con le persone, la casa è molto più casa, senti molto di più la vita e la sensazione dei locali, mentre booking è adatto assolutamente per gli hotel, per gli appartamenti magari può lasciare un po' desiderare. non che ci siano appartamenti brutti, ma è proprio il servizio, perché Quindi... è gestito dalle agenzie, mentre quando una casa come suoi Airbnb è gestita da privati c'è tutto un altro interesse e sensazione e care, non so come si dice in italiano, in inglese, sì in italiano. No, non, è non ti preoccupare No, non mi interessa Concludiamo qui questo video, speriamo che vi sia stato utile Io e voi ci vediamo nel prossimo video Da Jimmy e dalla montagna è tutto Al prossimo video